Tutti abbiamo bisogno di tutti e tutti, dobbiamo essere a disposizione di tutti, qualunque costo, e questo credo sia il grande dono che la Croce Verde può dare agli altri. Io ho visto diversi ragazzi avvicinarsi alla Croce Verde con uno spirito, come dire, così, eh, Così un po' gigionesco, no? per dire va, adesso faccio il volontario, no? come se fosse una, già una patacca che ti metti anche senza aver fatto niente, ma nel giro di pochissimo tempo trasformarsi in uomini, in persone che capivano cosa voleva dire il dolore, capivano cosa voleva dire assistere le persone e vedere queste crescite, diciamo che è stata una delle cose che più ti gratificano quando, quando passi dall'altra parte, eh, che non fai più l'ambulanza, ma passi dall'altra parte. È certo che è stata fondata dall'ombroso. Perciò ha vissuto la prima guerra mondiale, no? dove eh, l'Ente è stato anche insignito di medaglia d'argento in quanto aveva un ospedale gestito dalla Croce Verde con le eh, infermiere delle Croce Verdine, perciò è stato insignito della medaglia d'argento. Ha passato la seconda guerra mondiale, no? dove poi ha avuto anche la medaglia d'oro alla resistenza da parte dell'AMPI e dove la, la sede l'ente non ha ceduto alle pressioni del regime fascista che voleva conglobarlo con la Croce Rossa e solo diciamo, la lotta anche fatta dai, diciamo, dai, dai, dai dirigenti di allora, ma soprattutto dai volontari, ha fatto sì che la Croce Verde non diventasse Croce Rossa, ma fosse solo commissariata, perciò ha mantenuto diciamo, il suo nome e il suo status eh, di associazione di volontariato anche per il periodo successivo. Perciò, Grazie, è grazie ai volontari che si è arrivati ai 110 anni. Nel 1973 la Croce Verde ha attraversato un altro periodo molto brutto, un periodo dove sembrava che dovesse chiudere l'ente per tutta una serie di motivi che non erano legati a guerre, ma a tutti i motivi interni, tant'è che fu commissariata dalla prefettura e venne nominato prefetto il dottor Antonio Di Giovini che allora era capogabinetto al della prefettura è uscita la necessità di fare uno statuto per evitare che ci fossero attacchi politici. Era l'anno 77 e sono diventato presidente, mi sono trovato così bene, ma così bene, ma così bene che sono, se mi lasciano ancora un po', ma non dipende pure da loro, eh, Ho 93 anni quindi sarebbe ora che sfollassi. Faccio l'avvocato. L'avvocato è una professione difficile, complessa. Io ho sempre avuto la sensazione, l'ufficio qua vicino, che venire qui in Croce Verde era fare un bagno di pulizia. Quando sono entrato io c'erano 15 autoambulanze, e mi pare 400 volontari. Attualmente le ambulanze sono, mi pare, 52, forse qualche, e più 10 automobili di servizio. I volontari sono 1300 circa. Noi abbiamo vissuto qui tutte le trasformazioni perché dalle squadre formate da 6-7 persone che sostanzialmente venivano qui a passare la serata, si è passato alle squadre da 50 persone per notte, il terremoto dell'Irpigna è stato quella parte di, di attività che ha poi fatto veramente il cambiamento della Cosa Verde. Tu tieni conto che noi eh, in Irpigna la Croce Verde in particolare eh, tenne botte per tutto il periodo a Calabritto no? dove non si montavano i campi come una volta, eccetera, ma dove con due tende, due ambulanze, eccetera. Eh, per, per tutto il periodo fece trasporto di ammalati di dal, dall'ospedale di Oliveto Citra che era nella parte bassa di Calabrito a tutte le altre realtà e questo credo che fu il primo passo che insegnò alla Croce Verde di, come dire, che esisteva un'altra realtà che non era solo quella del soccorso l'essere qui il dover intervenire in queste determinate situazioni, il dover rispondere a una rigorosa disciplina, rigorosissima disciplina, fa del volontario una persona consapevole dell'importanza che ha una persona nella società. Oh, 110 anni!